Facciamo luce sulla giornata mondiale delle bambine, istituita dall'ONU nel 2011 per porre l'attenzione sui diritti di bambine e ragazze, al fine di superare gli stereotipi e la disuguaglianza di genere, che portano a difficoltà di accesso all'istruzione, ai diritti e alla loro emancipazione promuovendo il ruolo fondamentale dell'educazione. Da 26 anni, nel nostro comune, l'Associazione Gruppo di Betania è presente con la comunità educativa Casa del Sorriso, che si occupa di accogliere e accompagnare giovani ragazze in difficoltà in un percorso di crescita personalizzato per aiutarle a reinserirsi gradualmente nella vita familiare e sociale. L'11 ottobre coloriamo il nostro castello di arancione come segnale di rottura degli stereotipi di genere per sostenere le sfide e la speranza delle ragazze di tutto il mondo che vivono in condizioni di svantaggio. Facciamo luce sulla giornata mondiale delle bambine!